ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di un'altra box beauty che assolutamente non conoscevo e per fortuna che mi hanno contattato perché secondo me è una cosa davvero wow e vi parlo della yesy box yesy beauty box allora marchio completamente italiano quindi arriva dall'italia arriva una volta al mese Potete sceglierla voi e oltretutto non ha il rinnovo automatico, quindi scegliete voi se prenderla o no. Dunque ci sono, mi sono segnata tutto perché devo dirvi un sacco di cose, è una box completamente personalizzata perché al momento dell'iscrizione vi chiedono eh, varie cose, quindi eh, l'età, il tipo di pelle, il colore degli occhi, il colore dei capelli, e le preferenze, ed è non so cos'altro scritto, le preferenze, prodotti, occhi, viso, labbra, tantissime cose. Quindi la box non sarà mai uguale per tutti ma personalizzata in base alle esigenze. E poi ci sono vari tipi di box, c'è la Basic, la plus, plus e la Lux o Luxury. Allora i prodotti sono in tutte quante full size qui perché è pesante quindi è appoggiata se la facciamo così che è più bella anche sponsorizzazione no perché non, è, non mi hanno pagato per il video potrei fare così no? i prodotti sono tutti full size sempre c'è la basics e sto leggendo perché non so non mi ricordo a memoria nella basic che è questa quindi questa grandezza ci sono 4 o 5 prodotti full size e una costa 25 euro la prendete una volta e poi basta non si rinnova quindi magari guardate gli spoiler sul sito scegliete voi quel mese se prenderla o no però l'abbonamento da 3 mesi 72 euro e l'abbonamento da 6 mesi 138 euro un po' conviene se no abbiamo la plus che non ce l'ho non ce l'ho ma poi guarderemo sul sito una 35 euro 302 euro 698 euro e ha sempre 5 o più prodotti full size, quindi più grande, e poi c'è la lux, una 48 euro, 338 euro, 6:270 euro, cosa che vi devo dire? Su tutti e tre i tipi di abbonamento, quindi il Basics, Plus e Lux, l'abbonamento da tre o sei mesi potete scegliere voi se volete più prodotti skincare o più prodotti makeup, perché potete anche scegliere in base alle vostre esigenze, quindi o, o gusti. Mi sembra davvero super personalizzata. Allora, io qua ho detto tutto. Questa è la Basics, eh, non so che mese sia, me l'hanno mandata... Non c'è scritto, bene, lo scopriremo. Non l'ho ancora aperta. Mi hanno chiesto al momento, oltretutto, eh, se volevo provarla, anche perché è un nuovo servizio e mi sembra anche intelligente e furbo ma dovremo vedere cosa contiene e mi hanno chiesto il tipo di pelle il colore dei capelli, degli occhi se mi piacciono i prodotti make up cosa uso di più e Se ha ah, anche le preferenze di skin care quindi cosa uso per ehm, il viso per i contorno occhi come mi strucco mi come... hanno chiesto un sacco di cose c'era un super questionario quindi davvero spero che sia personalizzata ma adesso lo scopriamo assieme io a questo punto Uh, non mi ricordo se arriva. Ah no, arriva così ma dentro uno di quei sacchetti e a me è arrivata con SDA, può essere o SDA o le poste quindi spero che non ci siano prodotti che si rompono perché è così o che sia imballata bene. Non lo so, ora l'apriamo. Oh, ho parlato troppo, ok. La guardate sempre prima voi e poi io. Non ho aperto qualcosa. Scusate ok, si vede qua, non si vede niente perché c'è, la... uh, uh. allora dice basics inspiring, ok, speriamo sia il tuo gradimento, ah aspettate, aspettate, aspettate, tutti i formati contenuti negli S box sono full size o travel regolarmente venduti negli store di bellezza e poi ci sono anche i prezzi, il, il valore. Quindi questo lo teniamo qui perché ci può interessare. E ora guardiamo la box, ok? Allora, cosa faccio? L'appoggio qui e ah, prima cosa, scusate, c'è un po' di plurible dentro. Ecco, diciamo che guardandola così, per fortuna che non si è rotto niente fortuna ma non so come metterle ma perché queste cose nei video capitano solo a me ditemi che non capitano solo a me e la prima cosa che voglio guardare assolutamente è questo perché mi attira tanto cos'è è bellissimo è shooting gel Olita, ah, olica, olica, oh, olica, olica, non lo so, ehm, aloe al 99%, eh sì, effettivamente è proprio una foglia di aloe, e eh, ci piace, sigillata, fa proprio sigillo, è un 250 ml, e a questo punto io vado a leggere, ehm, tanto non, non guardo spoiler, olica, olica, olica, olica, Shooting gel aloe, gel multiuso ideale per viso e corpo, puoi utilizzarlo per il contorno occhi, come crema corpo, gel viso, mani, piedi, capelli, ci piace. Full size 10,45 Ah, facciamo dopo la somma finale così vediamo se il valore ci sta. Mi piace, mi piace anche solo guardarla. Poi andiamo avanti, adesso pesco. Mm. Eh, qui forse è successo qualcosa perché mh, è un po' però scusate no, però non, non è bagnato il, la confezione quindi non so forse è giusto così Simple Kind to Skin Vital Vitamin Foaming Cleanser quindi un detergente Fatto così, con il tappo a erogatore, simple goodness, 150 ml, boh, numero uno negli UK, io vorrei sapere qui, simple, simple skin vital, rappresenta il secondo step della skin care coreana, uh, dopo la rimozione del make up si passa alla detersione con una mousse delicata, ah è una mousse, Mi piace, i detergenti mousse mi piacciono, Detergente vegano al 100%, senza sapone, arricchito di vitamine, full size 6 euro. Delicatissimo, no, adesso sono curioso di provarlo. Mi piace full size e poi andiamo avanti. Prendiamo questo che è piccolino multifunction formula Snider Repair intensive. Allora, della Mizone, ma l'italiano non c'è mai. Sì, made in Corea. Quindi skin care coreana. Che questo il prodotto. È questo qui. È un siero, un'essenza, non lo so, ma andiamo a leggere. È questo è Mizone. Mizzone Snire Repair okay. contiene bava di lumaca idratante, aumenta le difese della pelle azione riequilibrante perfetto estratto di centale asiatica protegge le nisce, acido di ironico, ideale per tutti i tipi di pelle 50 ml 15 euro ci sta allora, andiamo avanti ah sempre della Simple quindi sempre di questo marchio ok Hydrating gel cream, crema gel e idratante senza profumi, water boost. Ah, questo è però per dry skin. Ah, ah, ah, ah. Quando dicevo prima che secondo me qui era uscito, me ne accorgo da questo prodotto perché ah, la scatola un po' passa. Quindi deve aver assorbito lei, per fortuna che ha assorbito la, la scatola ha assorbito il prodotto uscito. Ecco, per fortuna. Molto idratante. Allora, intanto leggiamo sempre della Simple Water Boost, questa crema per il viso in gel idratante migliore crema idratante per il viso adatta a tutte le, eh, le pelli anche quella però si assorbe quindi forse per il giorno no ma per la sera full size 9,80 euro è un 50 ml beh non ha profumo mm, lo proviamo lo provi la proviamo anche perché alla fine assorbe assolutamente vediamo cos'altro c'è No vabbè, no vabbè, io ho visto una cosa, scusate, questo, questa qui, Moistuner Tissue della Beadwini, ma è un prodotto? Ah sì sì sì, è un prodotto, quindi progettato pensando alla praticità e alla facilità, ma che cos'è che non capisco, adatta ai viaggi... Indicazioni, ritualizza la carnagione, illumina la pelle. È un tonico, una maschera di tessuto tonica, monouso, 99 centesimi. Ci piace. Allora, ho visto intanto delle cosine. Qui, dei sample di Good delle sempre della olica olica, che è il marchio dell'Aloe. Io adoro questo, questo pecchio, lo terrei lì solo per... Che ci piacciono e poi soprattutto ho visto due cose, uno Revolution, che adesso andiamo ad aprire, però visto che la bag è finita, ho notato una cosa, togliendo questa vedete anche voi? Ecco quindi sì, è un pochino più di come si dice, di contenitore di imballo, di imballo, perché per fortuna che adesso sembra non si sia rotto niente ma allora questa era, era piena un po' più di ballo ci starebbe comunque andiamo a queste perché ho letto Revolution ho detto no vabbè non ho niente della Revolution quindi ecco Revolution Make Up Revolution Renaissance Palette Night palette di ombretti mm, non dice nient'altro quindi andiamo mentre la apro andiamo a leggere Palette per il trucco occhi della Make Up Revolution full size 11,20€ Scusate ma dovete guardarlo cioè, Vogliamo parlare del pack? Cioè, è una scoperta anche per me? Eh? No vabbè No vabbè cioè, È bellissimo Piccino, è, è, è una, una borsetta, è bellissimo, non so se si apre proprio come le borsette, sì. adesso sarà tutta rotta, no, no, è integra, no vabbè, allora, pennellino, ok, ma vogliamo parlare della palette, è bellissima L'ho fatta tutti in silenzio perché c'è È bellissima! Allora, io non ho mai, mai, mai provato un prodotto della Revolution. Ma se i prodotti sono questi e la scrivenza è questa, parliamone davvero. Wow, cioè, non, non va via! Non va via! Allora, arrivati a questo punto del video, io oserei dire che dobbiamo fare un. Scusate, ma io questa palette la metto via, bella imballata, perché si è salvata fino adesso quindi ehm, con questi facciamo i conti un secondo di quanto è il valore della box e calcolatrice alla mano 53,44 euro io direi che ci sta anche perché non mi ricordo male questa è la basic e la basic ha un costo di 25 euro quindi perfetto però io adesso voglio capire assolutamente che differenza c'è tra la Basic, ehm, la Plus e la Lux. Anche però se, non so, sarà molto personalizzata, quindi ci sono vari prodotti. E, niente, devo fare un giro su, de, su Facebook magari o su Instagram per capire la differenza. E eccoci, ritornate. Allora, ho fatto un giro per capire le differenze, ho guardato le box precedenti. Questa è una box autunnale, ho scoperto, e più o meno ha questi prodotti. La palette le ho viste di diverse, anche dei toni più del nude o del rosa, um, diverse. Ok, la differenza sostanziale che ho visto per quel mese eh, di prodotti è stato che nella Plus c'era anche una spazzola lisciante per i capelli di quelle che si scaldano ed, e lisciano un po' i capelli che ho visto su Amazon hanno un prezzo di 10-12 euro mentre nella Lux c'era di quelle mh, spazzole detergenti per il viso eh, tipo un Clarisonic mh, basic che ho visto sui 15 euro sempre su Amazon ne ha fatto uno anche intanto un c'è da Lidl oppure ne ha fatto uno anche la... la non la Nivea la la Olaz, ce ne sono diverse, quelle spazzole rotanti a testina singola ehm, con le set, carine, quindi direi prima di scegliere e di guardare gli spoiler, perché ci sono anche gli spoiler del mese e ci piace. Allora a questo punto dovete dirmi assolutamente se questo prodotto, e eh, questo prodotto, questa box vi ha incuriosito, io devo dire che mi piace, mi piace soprattutto per la palette, è bellissima. Il, ehm, il gel è un gel al 99% e la mousse detergente perché io sono un amante delle mousse detergenti, peccato per questa cosa perché a questo punto si è persa per la, eh, per la scatola una bella quantità quindi mm. magari chiudali meglio sigillare non so però è arrivato tutto intero, quindi ci piace. La palette è arrivata intera, quindi va benissimo. E niente, io direi che... De... Fatemi sapere qui sotto se vi è ispirato, se vi intriga. Ho dimenticato di dirvi una cosa, i prezzi ve li ho detti, ma non vi ho detto che la spedizione è sempre gratuita, anche con quella mensile. Anche questa è una cosa che ci interessa molto. E niente, spero di conoscere un nuovo prodotto,